Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Eh, oggi non faremo insieme una lavorazione, quindi non sarà questo un video tutorial ma ho scelto di investire un pochino del mio tempo per andarvi a spiegare eh, quelli che saranno i, quelli che sono i materiali che io utilizzo nelle mie creazioni e quelli che saranno i filati che io ho deciso di utilizzare per i miei prossimi progetti. Visto che eh, molte di voi mi hanno chiesto mh, proprio perché utilizzo dei filati molto particolari mi è stato chiesto da molti ehm, che, che tipo di filati sono, come acquistarli, eh, le consistenze, quali altri filati poter trovare. Quindi oggi ho deciso di investire questo angolo di tempo per eh, spiegare un pochino più nel dettaglio che tipo di filati utilizzo, da dove provengono e per farvi vedere anche i colori che ho scelto di utilizzare nei prossimi progetti. Allora partiamo dal nome, io sto parlando uh, di questo negozio online www.filationline.it Questo negozio che è gestito dalla signora Ambra Colinelli, che è la titolare di questo negozio si occupa uh, della vendita di filati in stock provenienti dal, da una rimanenza dei, dei magliefici che si occupano della produzione di filati molto molto particolari. Infatti in questo negozio troverete um, i, dei filati che provengono direttamente dalle aziende di maglieria che finita la stagione di produzione svendono i filati in rimanenza con dei prezzi veramente molto molto più bassi rispetto a quelli che sono i prezzi che poi con, con i quali poi vengono venduti i filati nel, proprio nel periodo attuale della stagione. Quindi ragione per cui sul sito spesso um, troverete disponibile magari una sola rocca che so di un particolare colore di filato e non altri grammi, proprio perché arrivano da delle rimanenze. Quindi questo significa che non su tutti... I colori sui filati che vedete nel sito c'è la possibilità di acquistarli in grandissime quantità perché proprio a volte mh, mh, le rimanenze hanno delle quantità veramente abbastanza limitate su questo sito non troverete un campionario di questi filati mh proprio perché questi filati cambiano di volta in volta eh, a seconda di ciò che è stato lavorato nell'ultima stagione, quindi di conseguenza una volta collegati a questo sito non avrete una campionatura su tutti i filati che ci sono disponibili, proprio perché essendo a volte anche in quantità limitata e non essendo poi magari di nuovo in produzione, troverete magari un filato che ne so... Um, come potrebbe essere questo, lo faccio solo un esempio, che terminata eh, la stagione per la lavorazione poi non è più disponibile. Quindi di conseguenza ehm, su questo sito potete trovare i filati che vanno di moda nel periodo e poi una volta terminata la stagione magari non sono più disponibili. Su questo sito troviamo soprattutto ehm, dei filati che provengono dalle aziende che lavorano per delle grandi firme per conto di terzi. Che cosa significa questo? Che le grandi firme eh, che non hanno un'azienda di produzione mh, vera e propria, personale, si rivolgono um, a queste aziende che curano tutti i passaggi del, del filato, dall'acquisto proprio del filato, fino all'imbusto del prodotto finito. Quindi... Su questo sito è possibile trovare, ecco perché sono così particolari questi filati, anche dei filati che vengono utilizzati per le grandi firme e quindi che hanno un, um, una resa, un effetto, un, una, un corpo del filato veramente molto diverso da quelli che sono i filati che troviamo nelle mercerie o comunque nei negozi. Di conseguenza questi, questi magnifici poi alla fine svendono ad un prezzo molto inferiore ed è per questo che su questo, su questo sito eh, è possibile andare a, a trovare dei prezzi nettamente inferiori a quelli che si possono poi andare a trovare in negozio, proprio perché eh, vengono acquistati direttamente all'ingrosso e non eh, da, altre, da, da altre case quindi che di conseguenza si rivolgono agli ingrossi. Io vi dico questo perché adesso vi parlerò anche un pochino dei costi di questi filati. È possibile acquistare su questo sito davvero dei filati molto molto pregiati e molto molto particolari a dei prezzi che veramente rispetto ai filati che si possono trovare comunemente in delle mercerie hanno un costo molto molto inferiore. È vero che vengono venduti su cono, quindi di conseguenza già su questo c'è una differenza, però alla fine, cioè, questi non li troverete in gomitolo, li troverete così su cono proprio perché vengono smistati questi stock è suddivisi poi chiaramente dal, dal negozio in rocche di, varie, di vari grammi e di vari pesi, quindi li troverete con la possibilità di andare proprio anche a chiedere su alcuni di questi filati i, i grammi e il peso esatto che vi occorre in base chiaramente alla disponibilità che vedete riportata sul sito. Um, io vi, vi voglio parlare di, di questi filati che utilizzo perché um, tanti mi hanno chiesto che tipo di filati sono, da dove provengono e per quale motivo, se sono così preziosi, hanno dei costi così um, bassi rispetto ad altri filati che si comprano nei negozi ecco la risposta è questa qua, proprio perché questi filati vengono acquistati in stock già negli stock essendo delle rimanenze il costo viene, viene svenduto rispetto a quello che è il vero valore effettivo di un filato e di conseguenza acquistandolo a prezzo inferiore può essere venduto anche a prezzo inferiore, solo per questo perché si sta parlando davvero dei filati di altissima qualità e tanti dei quali vengono utilizzati anche nelle grandi firme di moda. Allora, eh, io ho qua vicino a me, spero che si riesca a vedere dalla videocamera perché non riesco a fare una ripresa più ampia, anzi spero si sente anche la voce perché mi sono dovuta allontanare un po' per fare questa ripresa perché ho veramente diversi filati qua con me, cercavo di farvi rivedere un po' tutti io uh, voglio presentarvi, se non tutti, appunto, con, almeno la maggior parte nel dettaglio quelli che sono i miei filati di questi progetti allora, io comincerei con i pellicciati perché, perché quest'anno più che mai anche se andavano anche l'anno scorso e gli anni precedenti quest'anno più che mai c'è questo boom di questi capi con questa pelliccia quindi che siano maglioncini, che siano cappotti, che siano eh, scaldacollo, sciarpe, coprispalle sono veramente di, eh, di moda adesso nel momento e io di conseguenza ho qua con me questi pellicciati che voglio, eh, vi voglio mostrarvi. Questo per esempio è un verde bottiglia molto molto bello in particolare che sarà eh, lavorato nel prossimo progetto, nel prossimo video tutorial che vedrete online e l'ho abbinato eh, a un tipo di lama con delle paillette che adesso vi andrò a mostrare. Questi filati pellicciati hanno uno spessore veramente molto molto sottile io qua um, ho anche altri colori, questo per esempio, per farvi un esempio, è quello in bianco che io ho utilizzato per il maglioncino nuvole. Allora, questo filato ha veramente uno spessore sottilissimo, ma questi, questi, questa pellicina qua arriva all'incirca circa all'altezza di un centimetro, il che ci permette, lavorandolo con un altro filato oppure anche da solo, di raggiungere un volume e uno spessore tale da rendere molto morbide le nostre, le nostre creazioni e ehm, da renderle anche molto di effetto. Allora questo è un 100% nylon e vi posso garantire però che non pizzica assolutamente, è veramente morbidissimo, tant'è vero che io con questo pellicciato ho realizzato anche un maglioncino per le mie figlie e vi posso assicurare che ha una resa eccezionale sulla lavorazione e che soprattutto non dà fastidio, quindi è morbidissimo e non va a, ad intaccare la sensibilità della pelle come quella di un bambino. Di conseguenza si può utilizzare davvero per qualsiasi tipo di progetto, anche per uno scaldacollo, per una sciarpa o per un cappello, perché davvero non dà fastidio. Io ho diversi colori qui, vi posso proporre questo fucsia per andare a lavorarlo con una lana un tono su tono, comunque anche con un colore che spezza con questa tonalità oppure ho lavorato anche da solo per la creazione di maglioncini, di cardigan da bambini oppure anche da adulti, perché no, si può lavorare anche un maglioncino con delle rifiniture su questo colore oppure um, una sciarpa, uno scatacolo, quindi davvero si può spaziare con la fantasia e andare a realizzare, perché no, anche degli accessori come possono essere delle borse, perché no con questo pellicciato molto bello, con questa tonalità e davvero dalla, dalla resa eccezionale perché pensate che io ho a disposizione veramente pochi grammi qui si parla di 105 grammi e io con 105 grammi sono sicura che posso realizzare davvero un maglioncino per me perché anche per il maglioncino nuvole eh, io ho utilizzato nemmeno 130 grammi di questo filato quindi ha una resa davvero eccezionale appunto perché è un filato molto sottile possiamo lavorare il bordò che va tanto di moda quest'anno, abbinato a un rosso, abbinato proprio a un tono su tono. Io per farvi un esempio qua anche il filato che ho utilizzato in, in lana merino, che ho utilizzato per il progetto della stola red Passion che è andata online in settimana. Però si può realizzare però anche qualsiasi altro tipo di, ehm, di campo, di abbigliamento, Andando ad unire queste due tonalità perché sono un tono su tono e hanno veramente un colore molto molto bello che spero si riesca a vedere dalla videocamera e si possono realizzare tantissimi progetti. Per farvi un altro esempio io ho acquistato anche ehm, questo grigio per lato che mi piace veramente moltissimo. Questo pellicciato qua ha una pellicina un pochino più corta, quindi leggermente eh, meno spesso degli altri pellicciati che vi ho appena mostrato, che però, lavorato per il progetto, che poi andrete a vedere, non vi voglio svelare niente, è adattissimo per la mia creazione. Questo lo posso lavorare sia da solo che andando a lavorarlo magari a più capi, perché se io decido di fare una lavorazione doppia con questo filato, sicuramente avrò uno spessore maggiore e andrò a dare molto molto più volume a quella che sarà la pelliccia che ho intenzione di lavorare per il mio progetto quindi lo posso lavorare con i ferri, lo posso lavorare all'uncinetto mi posso sbizzarrire davvero con la creatività sono dei filati morbidissimi vi ripeto e ci tengo a sottolineare questo perché spesso magari le pellicce si sono di effetto però danno fastidio io vi, vi posso garantire che questo filato è veramente piacevole sulla pelle quindi scalda, tiene caldo, è molto morbido e ha questo effetto proprio così molto leggero che non va ad appesantire le nostre lavorazioni come magari a volte vediamo questi pelliccioni che appesantiscono cappotti, maglie o giacche, questo assolutamente no, rende tutto ancora molto molto più soffice di quello che già rende l'idea vedendolo e i nostri capi non andranno ad acquistare pesantezza perché è uno spessore, vi ripeto, veramente molto molto sottile di questi pellicciati ho anche qua a disposizione un nero per andare a lavorare anche con questo o qualsiasi altro tipo di, di progetto io voglia lavorare questo ha il pelino un pochino più lungo e questi sono i pellicciati che io utilizzerò per i miei prossimi progetti che vedrete poi eh, andare online da questi pellicciati qua nascono anche tante idee da abbinare magari a delle lane io ho qua davanti a me, spero si riesca a, a vedere un pochino tutto delle lane che passano dagli spessori un pochino più grossi agli spessori un pochino più sottili bene anche qua cerchiamo di capire un attimo quali sono le differenze questi sono 100% lana e sono dei filati talmente sottili che ehm, vedendoli perché qui siamo a uno spessore di 2,38 credo però vi, vi lascio con tutti i codici di, di riferimento se siete interessati all'acquisto di questi filati questi sono degli spessori veramente molto molto sottili che si lavorano, per darvi un'idea, con gli uncinetti da 0,5 mm. Possano sembrare visti così più eh, portati e adatti per la lavorazione a macchina. E Infatti con questi filati vengono creati davvero dei capi di abbigliamento molto molto pregiati perché sono dei filati sottilissimi e sappiamo bene che un filo più è sottile il che significa che all'interno ha dei materiali molto meno pesanti per esempio le piume con cui vengono realizzati questi filati ehm, oppure le lame sono leggerissime quindi di conseguenza il filato acquista di valore quindi diventa un filato pregiato e prezioso proprio per questo motivo ma questo non impedisce che lavorandolo a più capi come io ho fatto appunto per la stola, qua anche il bordò si sta parlando, questa è una lana merino questa è una, una lana abbinata a quattro capi che volendo si può lavorare tranquillamente con un cinetto un pochino più grosso e avere un capo di abbigliamento davvero molto molto straordinario e pregiato proprio perché sono stati abbinati quattro fili sottilissimi, preziosi quindi di una um, qualità veramente eccellente che renderà, renderanno e rendono le nostre creazioni veramente molto speciali e molto preziose e anche di molto valore perché Um, questi filati più sono sottili più acquistano di valore anche a livello proprio di, di prezzo quindi um, sappiamo, credo che tutti di voi sappiano la, la, la, la, la, quanto sono pregiati davvero i filati e ricercati i filati sottili per farvi un altro esempio io qua vicino a me un'altra lana questa è una lana, questa è la lana Harmony nera dallo spessore 248 quindi è leggermente più spessa rispetto a quella che vi ho eh, appena mostrato e questa è un altro tipo di lana che è abbinata a più capi Può essere utilizzata per la realizzazione di progetti come possono essere dei maglioncini, non troppo pesanti, quindi rimaniamo sempre su un capo di leggero, nel senso che indossato non appesantire, pesantire, ma che però tiene caldo, scalda e ha tutte le funzioni e tutto quello che deve avere un certo tipo di lana, come può essere questa. Ci sono tantissimi colori. Sul sito la disponibilità dei grammi quella è da controllare direttamente sul sito online io alla fine di questo tutorial vi mostrerò anche tutti, i tutorial, scusatemi, questa registrazione. Vi lascerò anche tutti i codici di riferimento per andare a vedere direttamente questi filati direttamente sul sito passiamo adesso agli spessori un pochino più grossi come per esempio questo qua allora questa è una lana di alpaca Alpaca 70% e lana 30%. È morbidissima, è una cosa eccezionale, non pizzica assolutamente, quindi è veramente un, un filato molto pregiato, anche questo è molto morbido, che io ho scelto di utilizzare per uno di quelli che saranno i miei prossimi progetti. Questo colore, questo colore è veramente molto particolare e anche molto bello. E io infatti ho scelto apposta questa tonalità per un progettino particolare che ho in mente di, di fare perché è veramente una, un colore molto fine, molto elegante e poi con questa alpaca all'interno veramente ha una morbidezza eccezionale. Magari tante di voi sono abituate ad utilizzare l'alpaca molto più spessa, questa no, è veramente molto sottile che io lavorerò sicuramente a più capi per rendere il tutto ancora più prezioso. Un altro tipo di filato che ho qua da mostrarvi, ecco per esempio passiamo a questo verde, che ha all'incirca le stesse caratteristiche di questo cardigan che io sto indossando. Questo lo trovate nel mio canale, è sempre stato lavorato con una lana di filatioline.it, e ha delle sfumature dal lilla al rosa con delle pagliette. Questa invece è una lana 30% lana, 70% acrilico e 10% viscosa. Con delle micro inserite all'interno e è di una morbidezza eccezionale. Io vi posso garantire che questo filato, nonostante abbia uno spessore un pochino più grosso, quindi è un tipo un cordonetto quindi abbastanza grosso come. Spessore, essendo così poco ritorto ha una leggerezza ineguagliabile davvero perché eh, meno sono ritorti i filati anche se sono più grossi e più rimangono leggeri e questo è oh, il colore che io ho scelto poi di abbinare con questo pellicciato e vi farò vedere il, nel prossimo video tutorial quella che sarà la mia nuova creazione um, quindi anche questi filati con queste micro paillette in lana che mm, possono essere mm, si vede dal sito che sono abbastanza grossi come filati ma vi, eh, vi posso garantire che non sono assolutamente troppo ritorti e di conseguenza rendono il, il filato sia sì, abbastanza spesso ma molto molto leggero e la resa è sicuramente mh, eccezionale perché sono molto appunto molto leggeri quindi in 100 grammi di questo filato noi abbiamo una disponibilità veramente ehm, eccellente a livello di metri come filato, adesso vi guardo sul sito a quanto corrispondono, però comunque vi posso garantire che è così. Poi ho qua vicino a me, questo qua, ecco per esempio, parliamo un attimo di questo filato. Questo è un bucle che io lavorerò uh, per un altro progetto e probabilmente andrò ad abbinare a questa pellicina fucsia. Questo bouclé ha delle sfumature dal rosa lilla all'azzurro celestino. È un bouclé molto piccolo, quindi molto leggero, con questi nocciolini qua di, di filato che sono proprio caratteristici del, del bouclé e ehm, si, si, si adatta particolarmente alla lavorazione di progetti di, di capi di abbigliamento per bambini perché è molto morbido, non pizzica, non buca e è, ehm, veramente un filato molto, eh, molto ricercato per, per la lavorazione soprattutto ai ferri. Io invece cre credo che lo utilizzerò sempre ad uncinetto per fare un progettino da bambina perché è un colore che mi piace moltissimo, si adatta molto bene alla lavorazione dei capi per bambini e poi ho preso apposta questa pellicina per rendere il tutto ancora un pochino più particolare. Um, però con questo bouquet ecco, si possono realizzare anche delle sciarpe, per esempio, per fare un altro esempio, anche una sciarpa realizzata con questo filato, magari lavorata anche ai ferri uh, verrà perfetta e molto bella, molto calda e molto morbida. Un altro filato che io ho qua da farvi vedere è ecco, per esempio questo, um, questo filato qua che è sempre un Mission alpaca e mohair, è veramente eccezionale, è lo stesso filato che io ho utilizzato per il maglioncino cardigan che ho sul mio canale, Uh, questo filato qua ha una resa eccezionale perché uh, io per il mio maglioncino ho usato veramente pochissimi grammi se non ricordo male 300 e sono andata a fare un punto molto molto fitto quindi ho lavorato, se non mi sbaglio, delle mezze maglie alte su tutto il progetto di conseguenza per, essere, per aver utilizzato solo 300 grammi di questo filato significa che la resa di, di questo filato qua è veramente eccezionale questo è un filato misto a acrilico e l'urex perché all'interno ha questa fettuccia in viscosa leggerissima: non è una catenella, è un filato assolutamente per niente ritorto, è veramente proprio pochissimo. Che è molto, molto leggero ed abbinato a questo color beige, dona veramente un effetto straordinario sulle lavorazioni. Anche questo ehm, si può lavorare chiaramente ai ferri e, e ad uncinetto e è particolarmente indicato per la lavorazione proprio di cardigan o maglioncini perché ha questo effetto molto peloso, molto morbido e molto caldo. Mm, è molto bello come filato, potete trovare il tutorial nel, nel mio canale, io ho deciso di riacquistarlo perché mi sono trovata benissimo con la lavorazione e ho deciso di lavorare qualche altro progetto con questo filato. Poi qua invece ho, sempre parlando di pellicciosi, questo filato che ehm, è un misto in, in acrilico, quindi scusatemi, <coughs> in lurex e, e pelliccia, che io ho utilizzato per la realizzazione sempre di un mio progetto che ho qua, che questo, io sono andata poi a togliere la mano quando lo trovate sul mio canale, che è questo gilet, guardate quant'è è veramente è morbidissimo, nonostante io ho messo anche la cerniera, quindi a spessore vado a pesantire. Con questo cappuccio grande, ehm, che dona ancora più particolarità a questo progetto, io ho lavorato questo smanicato. Mm, è un filato molto molto morbido, tiene veramente molto caldo e è molto indicato per la lavorazione appunto di giacche o di, eh, di cardigan o di di giacchettini, anche chiusi così, di smanicati come ho lavorato io, da portare al di sopra di un altro, di un altro indumento. Um, questo filato proviene, sì, da uh, degli stock di filati di alta moda e, di conseguenza, um, con questa viscosa all'interno, uh, rende tutto veramente, i vostri progetti risulteranno veramente molto molto particolari e molto pregiati, perché eh, purtroppo dalle videocamere non si vede bene né la tonalità e né tantomeno si può sentire con mano la morbidezza e la leggerezza di, di queste creazioni, che io vi posso garantire è veramente molto molto leggero e proprio veramente molto molto morbido. guardate la, la morbidezza di, questo, di questa creazione. Passiamo adesso a un altro spazio dedicato ai lurex, quindi ai filini lucidi laminati io qua ho vicino a me e voglio partire da questo perché nel mio canale troverete ehm, diversi progetti che io ho lavorato in abbinato a questo filato o anche semplicemente con questo filato come è questa qua, la maglia mariposa che ho lavorato per me, mi è rimasta questa, è eh, una lavorazione che io ho ripreso per me quindi sono andata a duplicarla dal mio tutorial e è veramente bellissima e molto molto luminosa, chi ha avuto la possibilità di, di realizzarla con questo filato vi potrà confermare la morbidezza di questo filato qua. Questa è una fettuccia in viscosa e lurex argento che è disponibile anche sul sito nella tonalità oro che si può lavorare come vedete o da sola, che io ho lavorato tutto questo progetto con un uncinetto da 3 mm, oppure andando a finare ad un altro filato. Per esempio questo cardigan che io sto indossando è stato lavorato con questa lana un come vi ho già spiegato, ma all'interno io sono andata ad inserire anche questa lamina e lurex, quindi questa fettuccia qua, l'ho lavorata insieme a questa lana, per dare ancora più luminosità e corpo alla mia lavorazione. Vi posso garantire che magari adesso con le luci eh, artificiali non si vede molto bene, ma la luce del sole ha una luminosità, una brillantezza eccezionale. In più su questa lana sono inserite queste micro paillette, che rendono ancora tutto ancora molto più bello molto più luminoso di quanto non sia già con, questo, con questa fettuccia. Un altro materiale che io utilizzerò per i miei prossimi progetti è questo, e qui stiamo parlando di un filato in lurex molto molto sottile, con all'interno già delle micro paillette. Vedete quanto è luminoso, io spero che si riesca a notare quanto è brillante e quanto è luminoso questo filato. Questo è un filato che va lavorato abbinato ad altri filati, chiaramente perché è veramente molto sottile, con il quale si possono andare a realizzare per esempio dei coprispalle un pochino più eleganti per delle occasioni un pochino più particolari, ehm, come possono essere per esempio anche delle cerimonie, perché questo colore, ehm, questo è un grigio, eh, un grigio perlato, con queste paillette argentate all'interno in questa lamina sottile, proprio un'anima veramente sottile in lurex, può essere lavorato tranquillamente per i capi eleganti che ci sono richiesti in delle occasioni particolari e sicuramente avranno un grandissimo effetto lavorati. Un altro filato in lurex che io qua e voglio farvi vedere è questo nero argento. Anche questo eh, non si vedrà perché è veramente sottilissimo, quindi non si vedrà neppure il filato che le sto tirando. E anche questo sembra indicato per la lavorazione a macchina: infatti, con questi filati vengono realizzate delle maglie, vedete quanto è luminoso, veramente eccezionali e belle, bellissime. Cioè, proprio sono dei filati che hanno questa luce, proprio sua, ehm, che è veramente eccezionale sulle lavorazioni, specialmente quelle a macchina. Però, avendo uno spessore così sottile, ci può aiutare, andando a abbinare, se vogliamo fare, per esempio, una lavorazione nel nero. Questa è una lana un pochino più spessa, nera, fra l'altro omaggio, perché vi ricordo che acquistando su questo sito riceverete sicuramente qualche rocchetta di filato in omaggio, uno spessore un pochino più grosso che si può andare a lavorare insieme a questo filato per dare luce e uno spessore perché è talmente sottile che non andrà ad dispessire il nostro filato originale ma darà sicuramente luminosità e luce al nostro nero quindi questi filati qua eh, in, in lurex, quindi sono veramente sottilissimi, sono proprio, è un'anima, un'anima che viene abbinata a, a un altro tipo di filato per la lavorazione ferri o la lavorazione a Sono luminosissimi e a me piacciono veramente molto, specialmente questo che è un nero argento. È veramente bellissimo. Un altro filato, sempre in, in, in quindi un filino da abbinare, anche questo ha uno spessore davvero sottilissimo è questo, in questa tonalità bellissima fucsia che può andare a dare luminosità a un progetto magari lavorato con una lana rosa a dare un luce e brillantezza alla nostra, alla nostra creazione, quindi al nostro progetto io avrei anche altre cose qua da mostrarvi però sinceramente mi ci vorrebbe davvero molto tempo e eh, vi vorrei far vedere tutto, però adesso voglio dedicarvi dieci minuti, forse anche meno, al, a dirvi come è possibile andare ad acquistare poi alla fine questi filati, perché io vi parlo, vi parlo, vi parlo, vi faccio vedere questi filati meravigliosi e poi, ok, allora collegandosi sul sito, se avete la possibilità di farlo eh, anche adesso www.filationline.it vi si aprirà una pagina dove... Sulla destra del, dell'impostazione del, del sito trovate un menu. Nel menu sono divisi tutti i vari filati, quindi parliamo di lana 100%, misto lana, misto cashmere, misto mohair, tutto quello che avete bisogno per i vostri progetti, ci sono i filati pellicciati che sono questi, ci sono um, i misti pellicciati che sono questi, ci sono i filati pellicciati che sono questi qua, ci sono i filati in lana merino, ci sono i filati in alpaca, quindi tutto quello che volete cercare lo trovate nel menu da destra dell'impostazione del page del sito, oppure con i codici che io adesso vi lascerò eh, tutti nelle info box di questo, di questo video. Potete andare a mettere dove trovate la lente di ingrandimento, in alto a destra, sopra il mottendina, il codice diretto del filato che state cercando. Vi si aprirà la pagina diretta con il filato e in più potrete andare a scegliere anche altri colori perché nella pagina che vi si aprirà, scorrendo, con... scorrendo nella pagina, andrete a vedere anche i filati di quel materiale disponibili anche in altri colori. Per quanto riguarda i grammi i grammi sono riportati al di sotto del, del filato mm, è possibile, non su tutti ma su alcuni, anche su molti andare a richiedere proprio i propri grammi che vi occorrono, nelle quantità chiaramente che sono disponibili quindi se per esempio vedete che di un filato è disponibile um, una rocca da 150, una rocca da 300 grammi e voi ve ne occorrono 200 è possibile richiedere su alcuni filati i grammi esatti che vi occorrono per la vostra lavorazione, quindi senza dover necessariamente andare a acquistare il doppio per fare un capo che è richiesto meno filato, potete andare a richiedere proprio i grammi che vi occorrono, non su tutti, vi ripeto, ma su molti, sì. Eh, chiaramente sempre anche in base alla disponibilità che è riportata sul sito, eh, nel, nel, sotto al filato che volete acquistare. Bene, io vi voglio dire anche... Eh, come è possibile andare a fare l'acquisto perché a differenza di altri siti su questo sito online invece è possibile andare ad acquistare semplicemente inviando un messaggio whatsapp alla signora Ambra Polinelli, che vi ripeto è la titolare di questo negozio andando a scriverle il codice del prodotto che avete mh, intenzione di acquistare e la quantità in grammi che vi occorrono per il vostro progetto nelle disponibilità di questo filato è possibile anche non su tutti ma su molti andare a scegliere vi ripeto proprio i grammi che vi occorrono senza andare a comprare magari rocche da um, necessariamente 500 grammi se poi magari me ne occorrono solo 200 quindi basterà inviare un messaggio whatsapp al numero 349 119 7131 adesso vi passerà anche qua di lato nel, nel video, quindi troverete tutti i riferimenti, oppure andando a mandare una semplice email all'indirizzo info-filati-online.it. Ora, io ho detto questo brevemente, mi avvicino un po' con la camera e vi voglio fare alcuni esempi su come andare a fare la ricerca sul sito di questi filati e vi voglio far vedere anche i prezzi, perché eh, visto che abbiamo parlato di prezzi così bassi, vi voglio far capire quanto possono costare questi filati, quindi mi posiziono un pochino più da vicino e vi illustro brevemente anche i, i prezzi di questi filati. Allora, io partirei subito con i filati pellicciosi, perché? Perché quest'anno, come gli altri anni, ma come quest'anno, vanno veramente molto di moda, quindi probabilmente la vostra curiosità è quanto costa un filato così morbido, bello, pelliccioso? Bene, ve lo dico subito. Mi collego sul sito tramite cellulare, se avete la possibilità di farlo con il pc, controllate tranquillamente anche dal computer. Abbasso un po' la luce in modo da potervi far vedere anche in ripresa. Allora, io vorrei acquistare questo filato pelliccioso. Questo filato nel colore bianco ha il codice riportato all'interno, comunque intanto vi li lascio ogni volta che registro un tutorial del filatico utilizzo di www.filationline.it vi lascio sempre i codici di riferimento questo eh, ha un codice P152 allora, come fare? ci sono due possibilità potete andare o direttamente eh, qua sulla voce categorie io spero che si veda dalla videocamera e che non faccia troppo riflesso ho abbassato le luci apposta, ma sarà difficile, comunque ci provo allora, eh, qua di lato in alto, sul proprio page del sito, trovate la scritta Categorie. Basterà cliccare sopra la scritta e andare a scorrere tutte le voci che trovate dei vari filati disponibili fino alla voce Pelliccioso. Cliccare su Pelliccioso e vi comparirà subito tutta la pagina dei filati pellicciati disponibili su www.filationline.it. Andiamo a cercare il mio filato, quindi io posso scorrere sul sito fino a che non trovo il filato di cui io vi ho parlato o magari registrando un tutorial. Eccolo qua, spero che si veda, non so perché forse con il cellulare c'è un po' di, um, di riflesso. Io trovo il filato e sotto volendo trovate anche i tutorial diretti a Youtube del mio canale con la creazione utilizzando questo filato. Allora, um, qui vi riporta la scritta con il codice P152, filato pelliccioso morbidissimo colore bianco candido. Allora, questo filato io vi avvicino perché forse poi magari ci si può anche credere a quello che dico. Riporta um, l'importo del filato che costa, eccolo qua, filato pelliccioso morbidissimo colore bianco candido costa solo 3 euro letto. E questo è il filato che io ho utilizzato nei miei tutorial. Infatti, sotto al filato potete trovare anche il link diretto al, al mio tutorial sul canale YouTube dove vi spiego come andare a realizzare questo maglioncino. Quindi, per farvi rendere conto del costo di questi filati, questo è un esempio: 3 euro ogni 100 grammi per questo filato pellicciato. Se io vado a vedere i filati che ci sono in precedenza. Su questo sito, vedrò che anche per altri filati il costo è veramente molto basso rispetto a quello che si può trovare, ecco questo è un costo eh, che solitamente nelle mercerie viene applicato su, su una lamina in lurex, magari nemmeno proprio di altissima qualità, quindi ecco, 4 euro ogni 100 grammi, per questo pelliccioso misto la da 3 mm un pochino più spesso, grigio eh, argento, oppure... Andando verso l'alto troviamo sul sito anche questi filati eh, pellicciosi, grigi o oro, perché il mogano è, purtroppo è terminato, che, eh, con il quale io ho realizzato per esempio questo cardigan che trovate sempre sul mio canale YouTube, quindi qua trovate anche il tutorial e la descrizione con i grammi quantitativi che ho utilizzato di questo filato. Quanto costa questo filato veramente molto molto pregiato che viene utilizzato? Non so se riuscite a leggere utilizzato, pelliccioso, utilizzato, un filato particolare di alta moda, quindi utilizzato anche nell'alta moda, questo costa 3 euro ogni 100 grammi, quindi veramente ha una resa straordinaria, perché qua trovate scritto il numero, quindi <coughs> il numero di metri disponibili in 100 grammi, in, scusatemi, in un chilo e sono 16.000 metri in un chilo, lo trovate scritto sotto, spessore 3 mm numero di metri in un chilo, 16.000, il che significa che in 100 grammi voi avete a disposizione 1600 metri, quindi nonostante uno spessore abbastanza grosso che si lavora con l'uncinetto da 4-5 mm, voi avete un filato molto leggero dalla resa eccezionale, ecco perché è un filato che è utilizzato anche nell'alta moda, oltre a questo... Ci sono altri esempi da potervi eh, proporre in questa sezione dedicata, come per esempio questo Moer e Alpaca <coughs> Mista Lurex Oro, che è quello che io ho utilizzato per il maglioncino che trovate sempre sul mio canale. Vi faccio vedere qual è l'altro modo per andare ad acquistare. Qui siamo arrivati dal menu a tendina, però mettiamo che io nel sito non vi ho lasciato il link, ma vi ho lasciato il codice di riferimento del filato. Vi collegate su www.filatioline.it e io il codice che vi lascerò sarà per questo prodotto WPL300 il secondo modo, mi riavvicino un attimo perché sennò non si vede con il riflesso il secondo modo per andare ad acquistare questo filato anziché cliccare su categorie dove qua vi vengono riportate proprio tutte le categorie dei filati è quello di andare a cliccare, avendo il codice su questa lente di ingrandimento qua una volta cliccato, vi, vi si apre questa scritta Cerca, in questo spazio andrà digitato il codice WPL300. A questo punto posso premere Invia e il sito mi andrà a cercare il filato che ho chiesto, che è questo, eccolo qua, filato misto alpaca beige e oro con l'urex e oro. Questo è un filato che costa solamente 4,80 euro ogni 100 grammi, è un filato veramente molto morbido, molto delicato e ha una resa anche questo molto, eh, molto conveniente ed eccezionale perché anche in questo filato con soli 100 grammi abbiamo veramente un numero di metri impareggiabile con i filati che troviamo nelle comuni mercerie, il costo di questo filato è veramente bassissimo il filato di cui stiamo parlando vi ripeto misto alpaca con lana eh, moer come ci ha riportato anche qua sotto 35 spero che si legga 35 per moer 35 alpaca 21 acrilico e 9 lurex costa 4 ,80€ letto Ecco perché quando si parla di prezzi ehm, riferiti a questi filati molto pregiati e molto particolari un po' sorge il dubbio e la domanda che ci poniamo è proprio questa, perché costano così poco se sono così pregiati? Ve l'ho spiegato prima nella, nella descrizione di come funziona ehm, la vendita di questi filati perché vengono acquistati in stock, quindi già con lo stock abbiamo un costo inferiore nell'acquisto proprio direttamente dal rivenditore al magnificio produttrice, di conseguenza il rivenditore ha la possibilità di farci acquistare questi filati ad un costo veramente molto molto più basso di quello che troviamo per filati comuni, quindi per filati che hanno una consistenza un'anima un veramente diversa, un corpo veramente diverso da quelli di cui stiamo parlando e hanno un costo molto più elevato eh, rispetto a quelli che trovate su www.filationline.it Io mh, vi potrei far vedere tutti i filati, ma non mi voglio dilungare oltre, credo di avervi risposto, spero di avervi risposto e di avervi dato tutte le informazioni che vi occorrono, almeno quelle essenziali, su questi filati che in tanti mi avete, mi avete chiesto. Ehm, potrei spiegarvi e farvi vedere nel dettaglio tantissimi altri filati che ho qua, però purtroppo mi ci vorrebbe davvero ancora molto molto tempo, però una cosa ve la voglio dire prima di salutarvi, questo è un filato che eh, sarà protagonista nel mio prossimo video tutorial, questa è una, una lana mista a micro paiette all'interno, uno, uno spessore scusatemi abbastanza grosso ma non è un filato molto ritorto quindi ha una leggerezza veramente è impalpabile al tatto è veramente molto leggero e renderà sicuramente il mio progetto molto morbido e soprattutto non pesante nell'indossarlo però tenderà sicuramente a scaldare perché è comunque sempre una lana questo sarà protagonista del prossimo video tutorial insieme a questo filato delizioso verde bottiglia. Quindi io andrò ad abbinare queste due tonalità per la creazione di un progettino veramente molto molto delizioso e che spero sarà di vostro, di vostro gradimento. Lo potrete vedere nel video tutorial della prossima settimana, ormai perché siamo a fine settimana. E detto questo spero che voi continuiate a seguirmi, che siate presenti e partecipi nelle mie creazioni e pubblicazioni, vi mando un vaso grandissimo, vi saluto a tutti e vi rinnovo anche l'invito a seguirmi sul mio gruppo Facebook, trovate tutti i riferimenti nel, nelle info di questo video, vi mando un vaso grande, ciao a tutti, a presto!